Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Lego Harry Potter Questa è la seconda parte del quinto anno di Lego Harry Potter Vediamo un po' cosa si può fare Allora, qui avevamo appena sbloccato la pozione della forza Posso colpire questi pipistrelli? Sì che posso Oh oh E? Muoiono semplicemente? Non fanno nient'altro, che tristezza e Comunque ho colpito questo arazzo e mi ha dato un bel po' di monete, quindi farò lo stesso anche con questo. Andiamo avanti, vi dicevo appunto che abbiamo ottenuto la pozione della forza, ora però ci tocca trovare una chiave. Hmm. Per poter passare. Vediamo un po', magari dobbiamo sfruttare ancora la pozione della forza. Vediamo, eh. Magari colpendo quello. Stop. Questo possiamo fare qualcosa, vediamo. Fermione può fare qualcosa? Dai, vai qui. No. Forse solo chi parla serpentese può farlo. Magari Harry può farlo, vediamo. Sì, ok, Harry può farlo. Quindi blu, verde, giallo, rosso. Ok. Dai. Blu, verde, giallo, rosso. Quindi potevamo farlo anche nell'episodio precedente. Ok, ok. E infatti ora, grazie a questo, che possiamo mettere da qualche parte, sempre se respawno. Grazie. Posso metterlo qui, immagino, sì. Cosa sta facendo il ministro della magia lì? Ti sto facendo vedere Sirius Black. Ok. Vieni sta roba, va. Ciao. Mm, però bisogna uscire da questa stanza, no? Deve essere una chiave nelle vicinanze. Qui dentro, magari? Non riusciamo ad aprirla però Serve la pozione della forza? Possiamo È vero possiamo colpire i banchi Magari è dentro i banchi Vediamo Vediamo eh Tra l'altro ci danno un botto di monete Questo si rimpicciolisce ok Vediamo un po' hop, hop. E hop Perfetto Però la chiave Nemmeno l'ombra La chiave qui non sembra esserci Andiamo allora di pozione della forza Prima a vedere se riusciamo ad aprire quel... Quell'armadio lì di fianco eh? Perché a questo punto Mi sa che può essere solo lì Si può aprire questo armadio? No Eppure devo passare di qui Edvige? Niente eh, Ermione ha ancora Grattastinchi, no? Però Gli animali piccoli possono entrare nei tubi Grattastinchi non può farlo E soprattutto Ermione non ce l'ha Non posso Eccola, eccola qua Vai, Grattastinchi Evocala, evocala Grazie Vai Sì, ok, lei può entrarci Perfetto Ecco fatto Mi ha trovato la chiave? Sì Ok si cambiano, praticamente non c'è più la rotella Delle degli incantesimi, ma si cambiano dall'alto a sinistra praticamente. Come vedete Harry ha eh, Wingardium Leviosa in questo momento, poi ha il mantello dell'invisibilità, Lumos, quindi c'eravamo fin da subito Lumos, potevamo utilizzarlo, e l'Expecto Patronum per i dissennatori. Ok, ok. E tra l'altro Lumos si attiva automaticamente, non è che dobbiamo usarlo. Va bene. Vai, attiviamo la chiave, abbiamo capito un po' come funziona questa seconda parte di Lego Harry Potter Allora, il fantasma ci porta di nuovo da questa parte, quindi andiamoci E questa volta però l'humus lo usiamo Ecco appunto, perfetto Allora, diamo la spada a questa armatura Andremo a fare un'altra lezione, eh? vediamo eh Ah, tra l'altro qui sono un botto di monetine nascoste. Devo andare qui. Premi B per indossare il mantello dell'invisibilità. Ok. Intanto, però, mi prendo questo personaggio, ovvero Ron Golf rosso. Confermo che sblocchiamo molti più personaggi in questo videogioco. Rispetto alla prima parte. Beh, eh, andiamo col mantello dell'invisibilità, allora. Premi B per rimuovere il mantello dell'invisibilità. Ok. Non ho capito. Ah, bisogna andare da questa parte Ok, ho sbagliato strada, perfetto Ok, bisogna andare lì E quello vuole un mestolo Ce l'ha lui Ce lo faremo dare Ce lo faremo dare E pum Piato. E dai, vieni qui No, non voglio colpire il ron e Preso Ok Dammi Andiamo a dare il mestolo A questo tipo qui Perfetto Grazie mi apre il passaggio segreto? Tu? Cosa stai facendo? Sì ok mi apre il passaggio segreto Perché poi noi lo diamo a questo tipo qui Come nel primo tra l'altro Poi Harry Potter E possiamo passare Perfetto vai vai vai bravo Andiamo Allora Qui abbiamo un po' di robe da accendere Come vedete H. Ok non è però una missione Possiamo dare questa spada All'armatura E mentre lei salga a fare le sue cose Noi ci prendiamo altri soldini Qui in giro Ok Ho sentito la cascata di monete Quindi andiamo a prenderle qui Più che altro c'è anche un bel mille Quindi me lo prendo molto volentieri Poi l'armatura la possiamo colpire E ci dà un botto di soldi Quindi facciamolo Ecco fatto Di nuovo E un'altra volta Ora viene rotta E la possiamo rimontare Beh, Giusto? No, questo non si rompe. Ok. Allora andiamo avanti. Qui c'era questo da accendere. È molto più bello, dai, con le cose accese. Anche perché qui dovremmo passarci un po' di volte, quindi tanto vale avere comunque le cose accese belle, no? Ok. Ce la fai? Ok. Vai, rimettiti in piedi. E la mia monete, Grazie. Proseguiamo. Ok, siamo di nuovo qui fuori. Possiamo passare? Dai, c'è questo fiore davanti che non ci fa passare. Ok, vai. Stessa roba qui con la, la statua. Mentre gioca accendiamo questa. Dai. Buttati giù. Brava. E poi ti rimetto in piedi. Su perfetto, un bel po' di monetine blu. Qui facciamo la stessa cosa. No, non volevo usare il mantello dell'invisibilità. Ok, vai rimettiamo sulla sta la la statua l'armatura. Ma ci sarà il momento? Pier Totum Locomotor, secondo voi. Esisterà quel momento lì in Lego Harry Potter? Vediamo, eh. Tac. Tac. Poi. Facciamo così. Così. Ma poi l'assato è morta ancora, ma scusa. Vabbè, rimettiamola in piedi dopo. Poi qui dietro possiamo prendere altre monetine nascoste la facciamo crescere questo meglio però e poi colpiamolo e ci dà un bel po di monete poi da questa parte altre monetine e qui possiamo fare la stessa cosa immagino distruggiamo questa pianta che è anche brutta da vedere tra l'altro Ecco, fatto. Prendiamoci i soldi. Così questo posto è pure più pulito. Vai, distruggiamo pure questa. E dovremmo aver fatto, no? Qui non c'è più niente da fare. A parte rimettere un po' a posto quella l'armatura, fare così a questa. Vai, rimettiti a posto. Perfetto. Ecco qua. Un altro. Un altro ancora. Perfetto, ed infine questo. Ok, basta, non c'era più nulla. Vai, Lumos. Andiamo avanti. Ah, bella questa visuale sul ponte. Accendiamo quindi delle varie luci qui. Anche se di nuovo non ti danno alcuna missione per farlo, non ti danno alcuna ricompensa. Molto probabilmente. Però va bene, noi lo facciamo. Ecco qua. Prendiamo anche tutte le monetine, così ogni volta che passiamo di qui non avremo il disturbo di prenderle, la tentazione di starli a prenderle, ma saranno già tutte prese. Ecco fatto, andiamo. Ok, di nuovo può, di nuovo qui. Andiamo a fare un po' di giardinaggio. Ecco fatto. Tac. Oh, e questa non è ancora morta di pianta. Imperterrita, eh. Perfetto, qui abbiamo pulito. I funghi non si possono prendere, va bene. Allora, qui com'è che è diventato il posto? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tra l'altro ho scoperto cosa si deve fare con quelle scatole rosse. Bisogna portarle ad De Deadwiger. E si sbloccano... Sblocca uno di quei trucchetti che si eh, possono attivare comprandoli poi, tipo gli occhiali, i buffi, quelle coserie. Bisogna semplicemente portarla a Delvige. Uh, in ogni zona in cui c'è la scatola rossa, c'è anche Delvige. Ok, tiriamo un po' giù tutto qui. Allora, poi, dove bisogna andare esattamente? Ma perché continuano a, a spawnare questi fiori? Voglio solo distruggerle. Ok. Perfetto. Tac. Ho sparpagliato un po' di monetine nel giardino di Hagrid Qui abbiamo uno studente in difficoltà che andiamo a salvare. Uno studente in pericolo, sì. Ecco qui. Perfetto. Otto di monete. Poi, già che ci siamo, distruggiamo questa pianta. Perfetto. Semplice e veloce. Ecco qui. Qui non c'è nulla, ok. Qui però abbiamo anche questo Lumos da liberare. E dobbiamo andare lì, appunto, tra l'altro. Andremo subito, però prima... Fatemi fare questa cosa qui. L ho fatto. Qui sotto? Dove si, dove si va esattamente? Si va alla rimessa delle barche? Può eh? darsi di sì. Però non è ancora aperto qui. Va bene. Abbiamo esplorato anche questa piccola parte. Ora facciamo così. Finiamo il giro qui E qui non c'è più niente da fare eh? Nel primo Lego Harry Potter Qui avevamo dovuto fare un po' di roba Se vi ricordate, eh? dovevamo pulire le cose eh, Delle cose che poi non abbiamo nemmeno più fatto Perché non abbiamo sbloccato personaggi Con la magia oscura di cose c'erano da fare Allora Vabbè a questo punto andiamo da Hagrid E ci sono delle cose che bisogna prendere volando Ma Non possiamo ancora farlo Quella chi è? Posso colpirla? No Non particolarmente Allora qui dietro c'è qualcosa Per un coso dove posso scavare E con l'ergnone posso scavare Quindi vai Vai Grattastinchi Non può scavare Grattastinchi? Davvero Alcuni animali possono scavarne nei punti indicati E Grattastinchi no? Nel primo poteva farlo però Dai che stronzi Ok, vai, facciamo questo livello Andiamo a Dog's Maid, allora Ah no, i Testral, ok E quando Luna ci fa vedere i Testral E ci spiega cosa sono Loro giustamente non riescono a vederli Che fare un livello su questa cosa qui Mi sembra un po' strano cioè, Un livello su una scena di 5 minuti Abbastanza anche Secondaria oh. Vediamo cosa si sono inventate Ok Il testore vuole il pesce E quindi noi gli daremo il pesce la fai? Grazie e qui troviamo già un personaggio. Luna Maglione Blu. Buono. Ok. Iniziamo ad esplorare un po' in giro e a distruggere le robe, come al solito. Eccoci qua. Ma quante monete da ah, questa roba? Tra l'altro non siamo in un livello col mago autentico, davvero? Oh, no, no. Quello cosa ci dà? Niente Quindi questo non è un livello Tecnicamente non è un livello Non esiste il mago autentico Ok Ok leggo Harry Potter Va bene Perché ripreste distruggere le cose Altri però ci sono un botto di monete, eh? Ah, muori! Ma questo è un pantano che ti ammazza di brutto. Ok, non lo sapevo. Ma oh, perché spurnano questi fiori dove cammina Harry Potter? Ma che è? <ride> Questa non dovrebbe più darmi lì i soldi, no? Ok Quello devo colpirlo perché mi fa male. Ecco qua. Ah, devo, devo saltare su questa roccia. Ok. È carino il modo di insegnarti la meccanica. E abbiamo fatto crescere sto coso. Andiamo a salire qui. Ring Guardium Leviosa, sì. Poi Lumas. E Wingardium Leviosa Ah lo studente è in difficoltà In pericolo Quello che è Ah è vero mi darà un botto di soldi No stanno cadendo tutti I miei money Eccoli qua Ah sto usando l'expecto patronum Ok Questo è un po' troppo Per l'expecto patronum In questo momento Ok Quello cos'è esattamente Non si sa Tanto però posso fare questo. Poi questo. Ah, una canna da pesca, perfetto, per prendere il pesce? Eh? Sì. Ah, il gettone blu. Lo voglio. Dove è andato? Qua. Ok. Questa non si può più colpire. Sì che si può colpire. Ok, mi dà un po' di gettoni, ma niente di che. Vai, peschiamo. Perfetto. E abbiamo il pesce. Lo volevo anche colpire quello. Vai, raddrizzati. Perfetto. E quel coso lì esattamente cosa sta facendo? Boh, Non si sa. Vabbè, diamo il pesce al Testral. Oh, è tutto contento. Ora possiamo cavalcarlo? Dobbiamo andare oltre. Oltre lo stagno di merda qua. Ah però forse posso saltare eh. Sì che posso saltare tranquillamente proprio. Aia, ma che come ti permette? Ok. Qui c'è Vige tra l'altro. Strano. Vuol dire che c'è una scatola rossa da qualche parte? Beh, comunque ci sono tre testa da salvare. Quindi c'è tre testa da. da dargli da mangiare. Perfetto, crepa. Apri questa. Vediamo eh, cosa si può fare qui. saltare su sto coso no però posso saltare qui e poi qui e poi qui qui qui qui e qui ok ok col ecco pesce e anche per te è a posto Va bene. Per una, nel frattempo, che si sta ammazzando, cercando di salire qui. Poi, noi qui abbiamo fatto tutto, quindi. Qui fuori. Qua ci serve un ponte. Per passare. O anche saltare qui sotto. Eh, devo conoscere la magia nera. Per fare quelle cose lì, va bene. Qui sì, però abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, no? Andiamo avanti. Vai, andiamo avanti. Salta meglio. Grazie. Perfetto. Crepa. Grazie. Qui possiamo fare un ponte ora? Sì, che possiamo fare un ponte, bella per il ponte. Vai, andiamo. Bella è per Eric Drifta. Vai, altra magia nera. Un altro di sti cosi. Sì, però ammazzalo per favore. Grazie. Ecco fatto. Questo vuole il pesce azzurro Attenzione eh. eh No sono Sono finito nel lago Nella merda lì Nel pantano Tanto abbiamo il nostro pesce Quindi fatemi vedere se velocemente c'è qualcos'altro da fare qui in giro Non sembra a parte prendere un po' di monetine azzurre, che comunque non fanno mai male. Però non sembra che ci sia niente di particolarmente interessante qui, eh. Magari questo è il preambolo alla missione, eh. Magari hanno aggiunto tipo delle premissioni da fare prima delle missioni vere e proprie. Vediamo. Completiamo questa, dando da mangiare anche al terzo testral. Va bene. Sembra che non ci siano più gli stemmi delle case. Testral sbloccato. Ah ok, era solamente per sbloccare il testral. Perfetto. 18 mattoncini di lego. Toro. Ok, qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, mi sa sì. Quindi torniamo su ecco vedete il vantaggio di aver fatto tutto prima adesso qua possiamo tranquillamente correre dritti senza problemi senza pensare appunto di dover fare qualcosa li attiriamo dritti anche qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare hanno aumentato la velocità del fantasma mi sembra perché nel primo nel primo Harry Potter il fantasma andava più lento di te potevi superarlo infatti era una cosa un po' strana questo va bene Andiamo, andiamo, andiamo. Vai. Poi giù di qui. Continuiamo a seguire il fantasma. Chissà che missione ci sarà adesso. Vai su di qui. Si arriva nel, nel dormitorio? Tra l'altro qui adesso effettivamente posso attivare questa roba Perché Harry sa parlare serpentese Quindi facciamolo Rosso, giallo, verde, blu Ok Ecco fatto Rivela i tuoi segreti Ah c'era uno studente dentro Va bene Altro studente salvato Che mi sa che però non sono più conteggiati Forse non sono più conteggiati Semplicemente li salvi e buono, Buonanotte